e quindi ecco, per dirvi però la, questo potente antibatterico ecco, ha creato un problema eh, la ma come tante altre cose io ho fatto una ricerca e da qui deriva quello che dicevo il libro dove praticamente al primo posto in Italia noi abbiamo questo è tutto sull'Italia ma come malattie cardiovascolari è il primo posto come malattie mortali tra i 50 e gli 80 anni e al secondo posto il cancro come tumori maligni però se noi andiamo a vedere, a invertire questo, perché prendiamo il PIL, che è il Potential Years of Life Lost, cioè gli anni di vita potenziali persi che un essere umano ha, si inverte, questo discorso e la malattia mortale più precoce perché pecca tra i 20 e i 30 anni, quindi magari gli studenti dell'università chimica e quant'altro, e quindi il cancro arriva al primo posto. Okay? E questo perché in Italia ogni giorno si ammalano di cancro mille persone, è un dato sconcertante, ma è così, cioè quasi 360.000 persone All'anno si ammalano i cancro, ora la mia domanda è quante di queste sono in un laboratorio chimico, quante tra queste hanno, eh, sono tecnici di laboratorio chimico e questo, eh. per farvi vedere un po' gli anni, nel 1877 moriva una persona su 50, quindi il 2% di decessi, nel 77 una persona su 5, nel 2016, quando è stata poi riscontrata la formandete come cancerogia, quindi successivamente, oggi, cioè, beh, oggi insomma, nel 2017, nel 2020, muore purtroppo una persona su tre, quindi nel senso come da una persona su cinque a una persona su tre tantissime cose, immaginate l'alimentazione e tante altre cose che inficiano e portano però a questo. Ovviamente io mi sono, su, con, mi sono concentrato sulla parte, di, eh, parte chimica, cappe chimiche e quindi ovviamente so, è legata a quello, però facciamo attenzione perché è sicuramente un qualcosa da, da sapere.